Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un piccolo video per tirare alcune conclusioni e considerazioni su di lui lo so ragazzi è un telefono sorpassato da anni eh, non è di ultima generazione ma qualche giorno fa nel sistemare alcune cose a casa mi è tornato in mano questo Motorola il Motorola Razer V3 eh, questo telefono prodotto da Motorola nel 2004 che è veramente avuto un successo incredibile e che ha sicuramente dalla sua parte un design super innovativo un design accattivante Piccolo, eh, tecnologicamente eh, molto all'avanguardia perché comunque aveva già appunto nel 2004 due display a colori, cioè veramente fantastico anche la tastiera veramente incredibile lucida cromata eh, e soprattutto i tasti che vengono divisi da questi gommini un prodotto Incredibile, anche i materiali di prima scelta, il telefono è fatto in alluminio, questo ha reso il prodotto veramente incredibile, eh, ma perché ragazzi mi è eh, venuto in mente di fare questo video? Perché quando qualche giorno fa appunto mi è tornato fra le mani questo piccolo telefono di Motorola, questa è la versione eh, V3i, quindi arrivata eh, circa eh, un paio d'anni dopo rispetto appunto al V3 eh, primo modello, eh, ho detto aspetta, eh, vediamo se a caricarlo lui funziona, ancora perché comunque all'interno ha ancora la sua batteria originale motorola tra poco vi faccio vedere eh, ho detto lo collego con il suo alimentatore che comunque ho tuttora con la sua presa mini usb qua avevamo ancora quella presa un po più cicciotta non la micro usb arrivata in seguito quindi ragazzi eh, come vi stavo dicendo all'interno lui ha ancora la sua batteria originale l'ho ricaricata con il suo alimentatore e ragazzi è stato incredibile perché uno la batteria si è ricaricata e già questo è tanta roba perché parliamo di un telefono che è stato messo via in un cassetto eh, con la batteria così come era probabilmente scarica quindi la batteria si sarebbe dovuta danneggiare in maniera irreparabile quindi una batteria che non avrebbe dovuto nemmeno ricaricarsi eh, mentre si è ricaricata e cosa ancora più incredibile la batteria la carica allora all'interno ragazzi abbiamo una batteria come vedete è la batteria originale del Motorola Razer V3i e guardate la batteria è del 2006 se riuscite a leggere non lo so dalla videocamera cosa vuol dire che questa batteria prodotta nel 2006 e ragazzi siamo nel 2022 eh? No, giusto perché magari qualcuno se lo ha dimenticato? Questa batteria ha praticamente 16 anni, eh, tuttora tiene la carica. È una batteria da 3,7 volt agli ioni di litio da 750 mAh. Quindi, ragazzi, eh, la mia considerazione cos'è? Che al giorno d'oggi, se noi acquistiamo un telefono di ultima generazione, un telefono anche da 1000 euro o anche più di 1000 euro. Dopo circa due anni di utilizzo abbiamo una batteria che ha perso la sua capacità, eh, quindi le sue prestazioni a livello di durata, quindi eh, avremo una batteria che perde almeno almeno il 15-20% di quello che è la sua capacità di utilizzo e questo dopo circa un paio d'anni. Dopo tre o quattro anni la batteria inizia ad avere una durata eh, veramente limitata per quello che era la sua durata di utilizzo all'inizio, quindi la dovremo sostituire perché sono non arriviamo nemmeno a fine giornata eh, con l'utilizzo del nostro smartphone. Quindi quello che io mi sono chiesto nel prendere in mano questa batteria è eh, che uno si è ricaricata e una batteria di 16 anni che probabilmente è in un cassetto ferma eh, non da 16 anni perché comunque questo telefono 2-3 anni è stato usato magari anche 4. ok quindi è ferma in un cassetto da 12 anni si sarebbe dovuta davvero danneggiare in maniera irreparabile quindi eh, non avere più la possibilità eh, di ricaricarsi eh, ma invece ragazzi si ricarica e tiene pure la carica ce l'ho acceso da 5 giorni e ragazzi adesso ve lo vado ad accendere la classica accensione Motorola bellissimo perché anche comunque l'aspetto eh, grafico era davvero accattivante di questo telefono con un display sicuramente eh, interessante eh, ovviamente aveva dei limiti pazzeschi la fotocamera da 1.3 megapixel in questa versione i18 eh, mega di memoria cioè veramente delle caratteristiche che al giorno d'oggi veramente eh, non riusciamo più nemmeno a concepire ma ragazzi guardate la batteria è carica con tre tacchette col telefono acceso da eh, praticamente 5 giorni circa. Ragazzi, guardate, vedete iWind perché c'è all'interno una SIM 5G, cioè praticamente ho preso una SIM 5G di quelle che avevo a casa eh, di Wind, l'ho inserita e funziona senza nessun problema ovviamente col suo adattatore perché? perché ovviamente qua non ci va una nano sim nemmeno una micro sim ma ci va una eh, diciamo sim di quelle dimensioni normali le prime sim quelle grosse quindi con un adattatore l'ho inserita ma una sim 5G funziona tranquillamente quindi lui è acceso con una connessione eh, di rete e quindi consuma perché comunque sta ricevendo perché è connesso a una rete e quindi ragazzi le mie considerazioni sono ma le batterie del giorno d'oggi perché non durano più così? Perché dopo due anni perdono di capacità? Perché eh, dopo 3-4 anni vanno sostituiti? Perché diventano inutilizzabili? Perché durano magari solo 3-4-5 ore e poi si scaricano? Perché? La tecnologia è andata così avanti quindi anche le batterie si saranno evolute a livello tecnologico però non hanno una durata nel tempo così lunga come l'avevano i telefoni o meglio questo telefono di motorola è vero che magari questo durare troppo eh, ha fatto praticamente fallire motorola probabilmente fare dei prodotti che duravano troppo ha creato anche un problema di non ricambio delle batterie o di altri ricambi perché se fai un prodotto che funziona per troppi anni senza avere problemi ovviamente anche i ricambi eh, tutto di conseguenza porta a, ad avere meno entrate per quell'azienda quindi ragazzi vi aspetto qua sotto voi nei commenti per le vostre considerazioni riguardante appunto il mio discorso delle batterie che al giorno d'oggi sì, tecnologicamente avanzate si ricaricano in 10 minuti ricarichi il 70% in 20 minuti le ricariche tutte cioè tutto questo ricariche wireless tutto ragazzi però sta di fatto che nessuna batteria al giorno d'oggi dura in questo modo eh, quindi se anche voi ragazzi avete un telefono vecchio qualche altro prodotto molto vecchio con la batteria abbandonata per anni che andate a riprendere funziona fatemelo sapere qua sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo motorola raser v3 se l'avete avuto se anche voi siete tuttora innamorati di un design che veramente ha fatto storia eh, per l'epoca perché è davvero tanta tanta roba dal punto di vista estetico dei materiali e della qualità costruttiva di questo telefono quindi ragazzi se questo è un mio video con le mie considerazioni riguardante le batterie e di come sono diventate fragili e delicate rispetto a qualche anno fa vi è piaciuto vi è stato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale spoiler delle location dove vado a far lavorare tutti i miei droni quindi vi invito a seguirmi su instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sottenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia